Donati il tuo spirito perché possiamo ascoltare la parola di consolazione che ci dà il profeta Isaia per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, continuiamo con il libro di Isaia, anche se il eh, testo che adesso leggeremo è un testo che eh, gli studiosi dicono sia il profeta è diverso da quello del secolo VIII si chiama Deutero Isaia non si chiamava così poverino eh? <ride> non ci sono certi nomi le volte. non dico di voi ma delle mie sorelle elisabettine no? che hanno nomi un pochino strani eh? perché dovevano distinguere tante con 40 donne e come fai? non devo andare dei nomi strani perché sennò no, no. <ride> allora vediamo si chiama Deutero Isaia perché è un profeta umilissimo, ma forse è uno dei più grandi profeti, umilissimo, perché neanche ha lasciato il suo nome, non dice, beh, almeno una nostra, qualcosa, niente. E certo. perché qui ve lo vedete che il profeta è uno che serve la parola. Quello che è importante è la parola, non è che sei tu che vai, che dici, che preghi, È la parola, perché è una parola efficace. Quando è che è vissuto questo uomo qui? È vissuto nella seconda parte dell'esilio di Babilonia. Nella prima parte eh, aiutava il popolo un altro profeta che è il profeta Ezechiele. E il profeta Ezechiele nei primi momenti eh, aiutava il popolo ad accettare la realtà, questo che fa, fanno anche i vostre madri, la prima cosa accetta quello che sei, questo è fondamentale se vuoi fare un cammino spirituale, certo quello che sei, che sei limitato, che non sei Dio, che decidi, faccio, e torno, e torniamo. Torniamo che cosa? Eh? Eh, anche Geremia aveva scritto una lettera ai deportati, ragazzi state là, finché vuole il Signore, e ubbidite ai, ai vostri regnanti, fate, fate figli, e state lì, costruite case, Ecco, quando il Signore vi chiamerà, vi chiamerà... Quindi eh, i, i profeti aiutavano a vivere il primo momento, no? a vivere nella realtà. Certo che quando nella, nel 587, quando e, i deportati che erano, erano lì già da una decina d'anni, vedono un'altra fila di fratelli da Gerusalemme e diciamo, ormai è finita. Erano tutti li vedevano tutti i legati che eh, andavano tra loro, occupavano altri gli spazi, quei pochi spazi che avevano anche loro. E allora perdevano la speranza. Allora, da quel momento lì eh, Ezechiele comincia ad annunciare coraggio, eh, coraggio, ci sarà i nostri pastori si hanno, ci hanno depredato, i nostri capi non ci hanno indicato la strada. Adesso il Signore sarà il nostro pastore e poi ragazzi ritorneremo, è eh, questo, eh, ritorneremo e ricostruiremo il tempio più bello di prima, questo era il desiderio di Ezechiele, il tempio che era bruciato, lo ricostruiremo, quindi comincia a donare speranza perché sono dei momenti in cui abbiamo bisogno, i fratelli che ti incontrano, abbiamo bisogno di speranza e questo è il momento della speranza. Continua in questa predicazione di speranza questo Deutero Isaia. E siamo ormai verso la fine dell'esilio. L'esilio di Babilonia praticamente termina nel 539, se vi ricordate. Vi richiamo un po' la storia perché vi ho detto che la profezia è una parola nella geografia e nella storia. Eh, nella geografia e nella storia anche nel Vangelo. Altre sono le parole che dice il Giordano e altre a Gerusalemme. Hanno un senso, la storia e la geografia hanno un senso. Bene, nel 539 Ciro di Persia, sentite tutti questi paesi che adesso li abbiamo ancora davanti agli occhi perché la televisione c'è, cioè, per una volta uno sapeva Persia, chi era, non era mai stato, mai l'aveva visto, adesso vedi la Persia, eh, era diventato re di Persia e aveva conquistato l'attuale Iraq, quindi capite la Persia ed è bene, sempre sono stati in battaglia. Come l'ha conquistata? Sembrerebbe dal punto di vista storico con uno stratagema intelligentissimo. Eh? Babilonia eh, era attraversata dal fiume. Eh? E eh, che cosa ha fatto? Uh, sì, perché per prendere una città ci vuole tempo eh, e poi non sempre si riesce. E lui ha, ha deviato il fiume. Eh? e in una notte tutti i soldati sono passati dentro il letto del fiume, sono entrati dentro, un'interessitissima, eh, eh, si sono son trovati, sì, sono qua i persiani, ah, me lasciamo perdere, <ride> <ride> arrivano i persiani, eh. comunque i persiani avevano un atteggiamento molto liberale verso, verso le popolazioni suddite loro, eh, basta, bastava che pagassero le tasse, eh, i soldi, come i romani del resto, e eh, dopo il resto potevano adorare i loro dei come volevano e quindi li ha lasciati ritornare. Bene. Però, prima di questa data, eh, eh, noi sentiamo la voce di un profeta anonimo che è questo Deo Isaia. Sentiamo questa voce, siamo al capitolo 40: eh? capitolo 40. Consolate. Consolate il mio popolo. Tenete presente che adesso sentite un'altra musica, eh? è la parola che si ripete e c'è bisogno alla volta di ripetere una parola quando uno è in angoscia, quando uno sta male, uno ha bisogno di ripetere la stessa parola per confermarsi in quello che crede. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi non, non si presenta, non dice parole, non è scritto parole dell'Isaia, lo so, no si sente soltanto la sua predicazione eh, e la predicazione è Consolate, e consolata il mio popolo è una parola che Dio dice a un popolo che si trova in esilio anche in esilio il popolo è il popolo di Dio tenete presente ci sono momenti diversi nostra, sei sempre il suo popolo e lui è sempre cura di te hai sbagliato, hai peccato eh, ti sembra di aver tradito il Signore sei ancora là eh? sei ancora considerato tra il popolo lui ti viene incontro parlate al cuore di Gerusalemme quindi adesso è fondamentale la parola è una parola che va dal cuore perché il cuore se quando il cuore è durito la parola non arriva Parlate al cuore vuol dire parla dentro, in modo che arrivi dentro nel cuore, e il cuore è, la, è, la, è il luogo della decisione, allora il tuo cuore cambia, eh? perché il problema vostro e mio, sorelle, è il problema del cuore, eh? che cosa c'è dentro il mio cuore, chi c'è dentro il mio cuore? Eh? Sant'Antonio, vi ricordate, dice all'Arico Avaro, dice quello non ha cuore quando muore, non eh, ha cuore, e a Padova sanno, tagliare i corpi, no, perché c'era l'università, E taglia, dice, provate a vedere, e tagliate, ha tagliato, non c'era, e cosa c'era dentro nel cuore? Non c'era, il cuore, e dov'è questo cuore? E si è andato a vedere nella cassaforte, aprono lucchetti, mancavano le chiavi, dove non ma mancavano le chiavi, le ha trovate, era dentro in al mezzo alle monete, E il cuore, capito, dove sta il mio cuore? cioè eh, il, il problema della, di tutta la nostra vita è affinare il mio cuore, che il mio cuore sia nel cuore del Signore, eh, perché c'è una chiamata iscritta dentro nel mio, però io la, la scopro pian pianino, la vedo, la confermo, anche quando abbiamo già fatto la professione da anni, e la confermi giorno per giorno, il tuo cuore che arriva. Questo è parlate al cuore, è un dialogo, anche la chiamata, nostra, la nostra vocazione non è Dio ti chiama e tu arrangiati che sia uno che sia l'altra. no, è ognuno risponde è un'alleanza una, un la chiamata è all'interno di un'alleanza chiaro sempre Lui che chiama però c'è una risposta un'alleanza tra me e il Signore tra me e Gesù tra Gesù e me che mi chiama allora questo alleato quando sentite la parola mio popolo vuol dire è Dio che si sente il suo popolo ancora come suo alleato, poi dice: Perché lo deve? Parlate il cuore e dite: È finita la schiavitù. Tenete presente che quando leggete questo, questi testi del Deuterisie, cioè del capitolo 40 55, trovate un linguaggio che conoscete già ed è il del linguaggio dell'Esodo, cioè, invece dell'Egitto, trovato Babilonia. Invece del Faraone trovate il re di Babilonia, è un uscire per entrare attraverso un deserto. Eh, questi sono i termini che trovate nel, nell'antico Esodo e li ritrovate adesso, però con un senso molto più profondo. Se nell'antico Esodo era un esodo, diciamo, sociologico anche se volete, cioè eh, un popolo che eh, veniva veramente liberato perché era veramente schiavo e riportato nella terra. Qui non c'è soltanto. Una liberazione, una liberazione, vabbè, è capitato che un popolo viene liberato, no? Dice il profeta, guarda bene, guarda che c'era una schiavitù molto più profonda, molto più profonda, ed era la schiavitù dell'iniquità, la schiavitù del peccato. Dice, vedete, è finita la tua schiavitù, è stata scontata la tua iniquità, cioè il tuo peccato è stato scontato e perdonato, quello che ti teneva schiavo, Tenete presente, schiavo vuol dire, quando io pecco, non è che dopo io me la cavo. Tenete presente, quando noi pecchiamo, se faccio un peccato veramente nella morte, non dice dopo mi tiro su, non ti tiri più su, con le proprie forze non riusciamo più a tirarci su. Se no uno pensa vedrai che dopo ce la farò, me la caverò. No, è, sempre, è come se fossi caduto nelle sabbie mobili. Eh, anzi più ti sforzi più ti fai la brava più ti fai la santa peggio è vai ancora più su eh? eh, l'unica possibilità è proprio che ti passi vicino il Signore Gesù il tuo alleato che, che ti dice ma no tu sei mia sorella è eh, eh, l'alleato via è come un fratello che viene che ti prende per mano e ti rialza quindi l'unica possibilità è la fede che il Signore ti veda col cuore aperto è la fede, quelle braccia del cuore aperte allora ti prende e ti prende e, e ti fa di nuovo camminare in un luogo solido allora è stata scontata l'iniquità perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per i suoi peccati cioè non soltanto quelli che si meritava ma anche in più la gente i babilonesi gli hanno dato due bastonate e mi ricordo un, un, un confratello che vive ancora, quando era noi quando eravamo bambini, c'era anche il prefetto, no? no L'ho raccontato ancora. Ah, qualche, deve essere stato qualche no, qualcosa. Avevano parlato, io non c'ero comunque. Allora ha dato una cingolata non tanto forte, ma a tutti. Allora, a uno gli ha date due, allora tutti uguali, un'altra cingolata. In modo che fosse tutto pari, tutti uguali, un'altra cingolata anche voi. e Sono uno in più, no? Ecco, allora, doppio castigo di quello che si meritava. E eh? adesso eh, sentite la parola deserto, vi ho detto che i te le, le parole eh, sono quelle dell'esodo, però è un esodo molto più profondo, vedete. Il popolo di Israele in esito ha fatto un'esperienza stranissima, che proprio nel posto dove pensavano di perdere tutte, tutta la propria identità di popolo, tutta la propria fede, è proprio il tempo in cui hanno ritrovato la fede e hanno ritrovato l'identità anche, anche sociologica, possiamo dire, del popolo, perché hanno cominciato a riscrivere tutta la storia, a riscrivere la storia, perché senza storia è, è la memoria dice ma chi sei? Abbiamo bisogno di studiare Frate Francesco, Santa Chiara e anche la storia della vostra, della vostra comunità ecco, è tutto è importante tenere presente cosa è capitato però dopo uno, uno dimentica, butta via tutto eh, è importante anche le superiori alle volte dicevo mio confratello, dice prego Dio di non, di non morire con superiori superiore ignorante dicevo. cioè nel senso che magari uno lavora, fa e eh, scrive, lo ciapo, butta via tutto no, tieni la storia eh la storia della tua comunità perché è importante allora nel deserto preparate la via al Signore appianate nella steppa la strada del nostro Dio E eh, allora invita a, a preparare la strada si dice preparatevi eh, eh, arriva il Signore viene a portarvi via viene a liberarvi è chiaro perché perché c'era bisogno di questa predicazione? Perché dopo anni e anni in cui non si vedeva nessun effetto che il Signore non arrivava la gente cominciava a, ad avere un odio tremendo contro, contro i babilonesi un odio, eh, un odio e seconda cosa, eh, erano, erano là che si domandavano ma adesso è possibile ritornare? Ormai non torniamo più, eh, sono tutte speranze vane. E quindi la, la fede era diventata un dominio, un, un, una roba da niente. Ecco. Allora c'era bisogno di rinforzare la speranza, rinforzare la fede ecco. nel deserto. Preparate la via del Signore, cioè preparate il cuore, pronti. Perché se adesso arriva, siete là tutti addormentate e dice: 'Cosa fai? Come le vergini sotte.' No? Eh. Appianate la steppa, la strada per il nostro Dio. Ogni valle si è colmata, ogni monte, ogni colle siano passati problemi e difficoltà. Adia, preparatevi, che il terreno occidentato si trasforma in piano e quello scosseso in pianura. E allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, cioè il Signore verrà e vi porterà via. E questa sarà una gloria che tutti quanti vedranno, tutti quanti vedranno come il Signore... Dio di Israele è un Dio forte, non è soltanto uno dei tanti dei, è il Dio forte, eh? poiché la bocca del Signore ha parlato e questo. E poi sentite, dopo che c'è stato questo invito, consolate, adesso si sente una voce, una voce dice, chi è questa voce? Un angelo? Va. Beh, una voce dice, grida al, al profeta, cosa grida? E qui... È, la prima, è il primo e unico caso in cui questo profeta alza la mano se sappiamo che dice qualcosa anche di se stesso, io rispondo che dovevo gridare che dovrò gridare, eh, il profeta. È la sua vocazione lo chiama a gridare, a gridare, a inconsolare questo popolo. E eh, qual è il contenuto della sua missione? Eh, ogni uomo è come erba, e tutta la sua gloria è come il fiore del campo, cioè. Tutta la gloria del Signore è come un fiore, del, la gloria dell'uomo è un fiore del campo. altro è la gloria del Signore che rimane per sempre. Allora, ogni uomo è come erba, cioè la prima, la prima messaggio che dà accetta anche la tua fragilità: eh? accetta la fragilità. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira. Secca l'erba, appassisce il fiore. Ma la parola del, del, del nostro Dio. Dura sempre. Ecco che cosa sta dicendo. Tu che sei là che ormai non hai più speranza e pensi che non ce la faremo più, moriremo secchi qui in questo, in questo deserto in Babilonia. No, eh, la parola del Signore, la parola del Signore non, ha, non sparisce, eh, dura sempre. ecco, E allora eh, sentite. Uno che scruta i testi, guardate come si faceva anche una volta, come fate voi: scruta i testi, in parte scrivi e hai proprio ragione, veramente il popolo come Erba, no? Uno scritto in parte, dopo scrivi. E questo eh, scrutazio è entrato dentro, è diventata parola di Dio anche per te. Quello vedete proprio concretamente, vedete, non sono più. Eh, il parallelismo, veramente il popolo come erba, è una, è, è una riscrittura, no? una, una risposta che dà un, un profeta, che dà una comunità leggendo questo testo più, più vecchio. E poi sentiamo di nuovo, sali su un alto monte, guardate che qui il testo ha a che fare con voi donne, eh? sali su un alto monte, tu che recchi dietro notizie a Sio. Alza la voce con forza, tu che ricchi lieti notizie in Gerusalemme, alza la voce non temere, annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Allora, guardate, non si vede nella traduzione italiana no? chi sono, chi sono questi che recono le ete notizie, ma... Si vede benissimo in ebraico, che è scritto me basheret, il termine disser, che sentite imparate, eh? vuol dire evangelizzare. Me basheret è un participio presente femminile, me vuol dire uno che evangelizza un maschio e una donna, è eh? me basheret. E allora sono due donne, eh? me basheret e ierusalai, quando andrete per chiedere. Penso che almeno idealmente con il cuore uno va e dopo non vai eh, a Gerusalemme, eh, e vedrete nel sogno, no? Eh, vedrete, <ride> eh, perché uno deve sognare, no? E eh, scuola questi, no? Il che fai, se non sogni? E vedi, è scritto Me Bersheleti Gerusalemme proprio quando la, la Corriera sale sulla, eh, e sta arrivando a Gerusalemme, è eh, perché lì si pensa stessero. Queste due ragazze e eh, annunciare alla, ai fratelli di Gerusalemme stanno ritornando i nostri, eh? i nostri stanno di mezzo a serti, Gerusalemme. Guardate, eh, eh, questo richiamo è importante perché le buone notizie, anche nel Nuovo Testamento, della risurrezione, sono state date dalle donne eh? che partono la mattina presto vanno a vedere quanti danni. Eh? Maria di Magdala me lo siete io Gerusalemme cioè questo è anche il vostro compito sorelle mie è stare qui nella chiesa no, come la chiesa per dire no c'è c'è il Signore c'è il Signore, quando diciamo adesso cosa facciamo? Eh, mi diceva Don Paolo, diceva qua, ormai chi ti tiene la diocesi sono i preti ultra ottantenni e tengono duro ancora, però quando adesso è vero che si arriva a 100, 103 anni, insomma, però 20 anni ce ne andrà a fare. E eh, capito? Come eh, va a ti di Gerusalemme? Come va a ti Gerusalemme? Però bisogna anche, eh, non, è, non è detto, perché... Vedevo l'altro giorno in un'agenzia eh, di una parrocchia di Treviso e dice: Ma è una parrocchia strana. Dice che parrocchia è? Dice: Abbiamo già in vent'anni cinque preti, adesso abbiamo dodici, dodici seminaristi. e Non so quante eh, ragazze stanno andando se sono suore. <ride> e yeah, che è questa roba? Eh? Allora vuol dire che bisogna trovare, anche ci vuole un bello a sedere di delle donne che dicono svegliatevi, no, svegliatevi, ecco, questo è il vostro compito, donne, allora alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, con il braccio e gli ritiene il dominio, egli ha con sé il premio, e i trofei lo precedono, cioè, ecco, sta arrivando il Signore, e se li. Porta tutti i nostri deportati, li porta naturalmente con delicatezza e come un pastore, un pastore che ha cura personale, allora ci sono le pecore madri, ci sono i vecchiotti, quelli che sono andati in esilio eh? E, e dopo quelli che sono nati in esilio e i nati in esilio sono più robustosi e forti e gli altri invece porta le piccole madri pian pianino no? e eh, tardito non correre troppo forte eh? e dopo <ride> le mise in braccio porta gli anellini sul seno cioè vedete Gesù che ha cura Dio che ha cura personale no? dice vabbè siete tante e a No, io penso con una comunità così grande, sono una, una delle tante. No, c'è cioè cioè, Ognuna di voi ha una, un suo compito, un suo problema, un suo... Ecco, allora è importante se ti incontri una sorella, eh, non mi sei una delle tante, no? È tua sorella, adesso ne ha bisogno. Bene, questo è l'annuncio, no? Vi ho detto che uno dei problemi che eh, poteva avere eh, questo popolo era mentre che eh, effettivamente noi usciamo perché ormai arrivavano notizie ma a chi dobbiamo ringraziare? dobbiamo ringraziare eh, gli idoli di Ciro o, o, o dobbiamo ringraziare il Signore? ecco, allora eh, il testo eh, che continua dopo voi vedete eh, che c'è tutta una polemica contro gli idoli eh, sono gli idoli, chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, chi ha calcolato l'estensione dei cieli, cioè, ma effettivamente, ti dice, guarda, è soltanto Dio il creatore, no? che è? È il Dio del creatore. E poi, eh, guardate, eh, c'è un momento che è interessante, guardate anche nella storia della teologia biblica, ed è questo, e gli idoli, adesso, secondo questo profeta, non soltanto non sono Dio, ma neanche esistono, non esistono, non esistono, presentate la vostra causa, cioè li chiama tutti in una specie di stadio, capitolo 41, versetto 21, no? li in una specie di stadio e dice adesso vediamo un po' cosa è riuscito a dire e cosa è riuscito a fare, vengono avanti, ci annunciano cosa dovrà accadere, narrate quali fatti le cose, provate a dire qualche cosa, poi eh, Dio sta a braccia concerte, provo a vedere se parlano o non parlano, fate qualcosa, niente, e dice vedete che non esistete, cioè è un modo per dire non esistono, cioè dire ed è interessante nella nostra vita spirituale provare a vedere effettivamente dove è il cuore. Eh? Dov'è il cuore? Cioè, quello a cui io do il mio cuore in realtà non ha nessun potere nella mia vita. Non ha nessun potere, non esiste, mi porta, mi porta la morte, quindi la fedeltà, la bellezza, il potere, che so io il successo, essere qualche d'uno. Ma tu guardi, ma non esiste, non c'è, non ha forza. L'unico che esiste, che ti dà tutto quello di cui hai bisogno, il tuo alleato è il Signore. Sempre su questa linea dopo riprendo un testo vediamo se ve lo trovo è della... eccolo qua, no è, è, provate a vedere a 46 no? 46 sentite, a terra è bella bella è un idolo eh? sono i babilonesi che fuggono eh? vede il profeta vede i babilonesi che fuggono e loro vanno in casa e si portano, si portano via anche gli idoli li devono portare però in spalla allora a terra è bene rovesciato è nebo i loro idoli sono per gli animali e le bestie caricati come fardelli come peso spirituale, vedi questa povera gente che porta dice "Ti dai che pesa E pesa gli idoli gli eh? idoli pesanti sono rovesciati sono a terra insieme non hanno potuto salvare chi li portava tu li porti e non ti salva Tenete presente la differenza invece che ha uh, ne, Israele nei suoi rapporti con il suo Signore. Ed essi stessi se ne vanno in schiavitù, anche gli idoli vanno in schiavitù. Ascoltatemi il caso di Giacobbe, versetto 3. Voi tutti superstiti della casa di Israele, attente donne, voi portate da me fin dal seno materno, sovretti fin dalla nascita. Non sei tu, l'idolo effettivamente. <ride> tenete presente le volte, non è le sicurezze che hai, l'idolo è qualche cosa che non, non hai, ma che desideri avere, capito l'idolo, eh, che desideri avere, e eh, eh, per desideri di avere quella cosa, di, di avere questo successo, di avere quell'affetto, di avere quella parola e avanti, eh, eh, sai, perdi sangue, perdi sangue, e l'idolo ti, ti, ti tiene legata, Diceva Santa Teresa Davida che basta anche un filo, un filo per tenere un uccello, non riesce a scappare. Ecco, l'idolo ti tiene e invece voi se voi da Dio siete portati su, su ali d'aquila, portati su ali d'aquila, sorretti fin dalla nascita questo è il nostro Dio. Donne e sorelle mie, fermi ancora. Adesso, eh, vediamo, eh, sempre in questo libretto, vediamo dei testi misteriosi e alcuni studiosi li hanno anche isolati e li chiamano i Canti del Servo del Signore. Sono dei canti che hanno aiutato molto la Chiesa a capire chi era Gesù Cristo e, e che, che il, qual era il compito del cristiano. E, evidentemente, vedete, sono. Sono canti che ha studiato, con, eh, di cui si, davanti ai quali si è confrontato sia Chiara e sia, sia Francesco di Assisi, perché l'hanno vissuti proprio nella loro carne questi canti, li hanno vissuti. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio letto di cui mi compiazzo. Adesso non cerchiamo di vedere... Sì, può darsi che avesse in primo momento anche una in mente qualche personaggio ma sono talmente vaghi questi, questi testi che ci fanno vedere che è una parola del Signore molto più profonda che si realizza quando arriverà veramente Gesù Cristo e Gesù Cristo il figlio di Dio che vive in mezzo a noi si è fatto servo, anzi schiavo, dice la lettera eh, eh, ai filippesi si è fatto schiavo ultimo ultimo e lo vediamo lì confitto là in croce con i chiodi impiantati nelle mani e nei piedi è lui il vero il vero Israele il vero Israele che compie veramente eh, lo Shema Israele eh, che compie lì in croce il servo ma questo eh, questi canti servivano a, hanno servito molto alla comunità cristiana Primitiva anche gli apostoli e, e gli evangelisti per capire veramente chi era Gesù, non è il contrario. Cioè, avevano visto Gesù e dopo riguardano: dice, sì, Guarda, era già tutto scritto! Era già tutto scritto. Ecco chi è questo Signore Gesù così, eh, così potente e così strano nella sua debolezza. Ecco. ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. «Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto delle nazioni, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in pianto la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fama smorta, proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno, non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra» e per la sua dottrina saranno in attesa l'Iso. Vi volevo soltanto, sorelle, sottolinearvi un fatto, cioè la mia vocazione, la vostra vocazione, è scritta nelle vostre cellule, cioè dalla tua nascita, è iscritta nella tua natura, è scritto, è interessante, vedremo un attimo forte, spero di vivere ancora. Eh, oh, non sai niente, no? Nel mio comitivo vivo vent'anni, dopo domani muori, ciapa! Ascolta, è iscritto nella, nella, nostra, nella nostra esistenza, addirittura da sempre il Signore mi ha pensato, cioè è un dialogo che eh, fa Dio con me e io con Dio, la vostra vocazione è importantissima, il, il, studiare i profeti per capire chi sei per capire chi sei, allora ecco, presenta il servo che io sostengo, c'è tutto un progetto di Dio, c'è una chiamata, il mio letto, di cui io mi compiaccio il mio letto, e dopo il servo, eh, il servo ha anche una sente di avere una, eh, un progetto, un progetto anche pastorale, vuol dire, vedete, farlo far dire, non spezzerà la canna inclinata, cioè è un progetto pastorale che il Signore dà, a ogni chiamato non è che il pastore è chiaro che è il vescovo chiaro che sono i presbiteri ma ogni cristiano è un pastore di altri fratelli pastore è un chiamato a chiamare e di difatti eh, il profeta eh, nella lingua ebraica si dice Navi. e per sé Navi è uno che un chiamato che chiama questo significa per sé un chiamato che chiama un chiamato dal Signore, un chiamato che ha il compito di chiamare, che ha una, un, un progetto pastorale, eh, il Signore li scrive anche nel, nel suo cuore. E allora ci sono delle persone che voi incontrerete, o avete incontrato, che incontrerete nella tua vita, che io incontrerò, che sono chiamato per lei, per questa persona, interessante sono chiamato per e il Signore mi dà anche delle grazie in modo che io possa parlare al cuore di quella persona e ciascuno di voi sarà questa chiamata Tenete, quindi c'è un, un rapporto tra me e Dio è scritto e io rispondo e dopo nella mia vita guardo, vedo che cosa eh, le persone che il Signore mi mette davanti a cui devo parlare che devo chiamare a conversione devo eh, consolare devo sostenere, ecco. Questo vuol dire, guardate, quando sentiamo, ecco il mio servo, io sono, il mio eletto, cioè c'è una chiamata di cui mi è compiace, ho posto il mio spirito su di lui, ho posto, cioè ti dà uno spirito in modo che tu puoi compiere la, la tua missione. E vi ho detto, di quella parola di Paolo, noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone che possiamo fare, cioè ti, dà, ti crea, ti dà uno spirito e puoi compiere delle opere buone con facilità, ecco. Così dice il Signore che crei sele, e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che l'abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato. Vedete, io ti ho chiamato eh, per la giustizia, perché tu possa portare giustizia e vuol dire la salvezza, e ti ho preso per mano, che vuol dire che il Signore vi ho detto in, in greco o calon kalon vuol dire colui che chiama in continuità non è che ti ha chiamato e dice basta chi sei ah oh, si sì, mi pare che una volta l'ho chiamato io mi sono anche dimenticato no, non è così è quelli che ti chiama, ogni giorno ti chiama dai, adesso eh, coraggio tu muoviti, è adesso che devi parlare eh. è sempre una chiamata per la salvezza, ti ho preso per mano ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo, cioè portare la comunione all'interno prima del tuo popolo. Vedete il compito nostro, il compito vostro, portare la, la comunione. Il primo compito è la comunione tra le sorelle, la comunione nella mia comunità. Dopo ciascuno di voi è, è, non è tutto uguale. È, ciascuno, questo è importante, no? ciascuno di voi ha una parola giusta, esatta, quella che serve per la comunità. E poi no? dice, vabbè, questa non serve a niente, speriamo che... che che se ne vada, vada, non lo dice così, così siamo più liberi. No? Finalmente respiro, eh no. e no, quella, fratelli, quella cosa lì no, va bene per la mia comunità, cioè, capito? Cioè, è il modo di vedere eh, i fratelli come importanti, No, dice vabbè. Quello più o meno, quello sì che vale, l'altro meno, no, ciascuno è importante, e non sai tu di preciso qual è il. Il lavoro, per le grazie, non, non possiamo notarle, le grazie che sono state date. Magari la sorella che tu consideri la meno dotata è proprio quella che funziona di più dal punto di vista spirituale in comunità. Quindi il primo compito, vedete, è per, per creare la coinonia all'interno della comunità. Eh? E poi secondo il secondo compito, evidentemente, è importante: la luce delle nazioni, una comunità che sia luce. Ma cos'è la luce? Già la coinonia stessa, la, la comunione stessa è luce. Va bene, adesso, aspetta, non volevo esagerare, ma già facciamo anche il secondo, così dopo, dopo morite io vi saluto prima che arriva, dico: <ride> vera che arriva anche la tempesta passando. Eh. Allora, provate a vedere il secondo cantico del servo, che è il è sempre in questa linea vedete per questo sono messi insieme si leggono insieme anche se sono in posti diversi perché alcuni studiosi dicono questi sono opera di chi li ha messi, chi li ha scritti in qualche modo teneva conto dell'altro canto allora eh, guardate 49, no? 49. ascoltate i isole Udite attentamente le nazioni lontane. Adesso è il servo stesso che parla. Cioè sei tu che stai parlando. Eh? Udite attentamente le nazioni lontane. Cioè eh, sta parlando alla, al mondo intero. Cioè la tua missione non è soltanto una missione all'interno della comunità, ma una missione per, per il mondo intero. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Quindi vedete la chiamata? Eh? Dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome dal rendo di mia madre quindi c'è una ha reso la mia bocca come spada affilata cioè la de, destinazione originale della mia vita è per la parola la spada affilata è la parola deve dire una parola vi ho detto il profeta è un chiamato che chiama un chiamato che deve dire una parola mi ha nascosto all'ombra della sua mano mi ha reso freccia appuntita mi ha, reso, mi ha riposto nella sua faretra mi ha detto, mio servo tu sei e poi dice Israele vedete c'è una giunta questo servo non è soltanto un personaggio ma è anche tutta una comunità anche tutta una comunità che diventa servo sul quale manifesterò la mia gloria Ora guardate eh, che cosa dice il servo, dice signore tu mi hai chiamato per portare la comunione in comunità, ma non vedo comunione assolutamente, dice qua, in comunità, eh, quella pensa una cosa, quell'altra pensa, dice, ma cosa succede signore, eh, che razza di chiamata mia erba? E allora dice in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze. non sono riuscito a portare la comunione nella mia comunità, eh? Però, dice il servo, eh, è vero che non sono riuscito, che ho, fa ho fatto fallimento eh, all'interno della mia comunità, ho fatto fallimento, però sono sicuro, Signore, che c'è una ricompensa per me presso di te. E adesso sta contento, dice, va bene, adesso chiamo un'altra, chiamo un'altra, dirigere un po' le operazioni, no? E invece, no, guardate, cosa, cosa pensa il Signore dei nostri fallimenti, donne? Eh? È Interessante. Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E mi ha eh, senti, tu hai fatto fallimento, ecco cosa ti dice il Signore, è troppo poco che tu sia il mio servo per restaurare le tribù di Israele e ricondurre i superstiti dei dovuti sono poveri ricondurre i superstiti di Israele ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra <ride> cioè tu fai fallimento e il Signore prende il tuo fallimento e ti dà un compito ancora più grande ecco che cosa penso io del tuo fallimento eh? Eh? vedete il servo anche Gesù eh? se voi guardate Gesù è tutto un fallimento poveracce i suoi amici più cari Pietro lo tradisce eh? Giuda in fondo gli voleva anche bene se lo teneva ma anche quello eh, lo tradisce e, e tutti quanti scappano grazie a Dio c'erano 4 o 5 donne che, che tenevano duro ma però se guardate la sua croce eh, è un fallimento completo eppure eh, è il servo del Signore e eh, quel mo momento del fallimento è il massimo atto d'amore che Gesù fa, è il massimo atto d'amore e, e questo amore massimo che ha avuto Gesù per me sulla croce, per te sulla croce, è stato eternato con la sua risurrezione e adesso noi lo possiamo sperimentare, no, è così, che adesso quando noi nell'Eucaristia siamo là davanti a Gesù eh, eh, sacramentato, eh? tu cosa sperimenti, sperimenti quell'amore che ha avuto Gesù, non fai un ricordo dell'amore che ha avuto Gesù, no, è una, una realtà molto più profonda, cioè tu adesso sei là e dialogo con il Signore e sperimenti quell'amore che ha avuto Lui sulla croce e lo sperimenti perché è stato eternato e adesso Lui è vivente, io sarò con voi tutti i giorni, è vivente, ecco, donne mie vi lascio perché se no... Oh, eh, vi lascio anche un librettino se avete voglia di scrutare il salmo 139 ultimamente mi hanno eh, per via eh, lo scrutate grazie, allora, grazie. Grazie.